Thank you. il terzo giorno di allenamento in passeggiata con uh, controllo del battito cardiaco al che mi sono deciso di provare un nuovo gioco il quale è il tal a pollo che già mi ha simpaticamente dato il suo benvenuto e mi sono aggredato ho comprato le ruote quelle più imbufalite perché quelle che c'erano erano dure questi sono nettamente più morbidi più grandi e ho preso i cuscinetti che si girano oh, oh, oh. non vorrei averle non strette troppo perché mm. oggettivamente ten... preso alla spropista eh, diciamo sono scapuzzato in terra ho fatto fuori le scarpe insomma solite cose dovete... se uno non prova no? Vediamo per imparare a rilassarci, ci andiamo in modo positivo, perché se no, se no due ragioni, no, come vedete anche qua, se non sono mai cadute in vita mia, ma sti cazzi, bisogna provare, no, oggi è il terzo giorno, si può fare, sono sempre già di margherita che sono un posto meraviglioso, in questo momento sono all'ombra, perché sono arrivato a lievissimamente caldo oggi perché sono un po in ritardo oggi ho deciso di dormire qualche ora in più forse un tutorial su questo tipo di tavolo di conseguenza vediamo via tanto nel caldo fare fare fare fare dire fare del testamento Poi avrò conferma sul tutorial che avrei dovuto guardare prima un po' come si fa con come quando c'è chi redige le perizie giurate vidimate dal notaio non taglio taglio dopo scusa eh non tuo fratello <ride> perdonami c'è un caldo lirissimamente mente Il caldino ma no? comincia a prenderci piede e divertirmi Presumo andrò a prima a bagnarmi perché ho un caldo che ci muore e presumo andrò a prendere la salita dall'alto perché di spingere non lo voglio oggi e quindi sti cazzo. Sto proprio fin quando a... e eh, non ho il bastone, che cazzo, traballa tutto. Guardate le telecamere, spiano i marziani o i verminiani, occhi per loro, eh! altro che i drogati eh. maledetti ma se mi rapissero dai che almeno gli racconto qualcosa di simpatico secondo me mi cacciano dopo due minuti siamo al cancino di partenza con il mio amico Apollo come la serbelloni mazzanti vende al mare partita 48 metri Taglio! Il nome di Dio! Vito Mignolo Fronello Pastorale! La turbonave fu poi varata nel tardo pomeriggio quando fu placata la furia omicida del porporato. Comunque, parlando di cose serie, stavo pensando una cosa, no? L'idea di partire con. mi fa che vedere solo tutto dritto, ma non mi ha dato una gran e poi penso sia anche... mentre pensavo questo è in mente la Formula 1 sul volante hanno circa qualcosa come 160-161 possibili piripini da poter pistolare Dai, questa volta passerò davanti alla porta quindi mosce provo poi verrà quel che verrà dunque siamo arrivati alla partenza non so se è meglio mettere davanti e poi un po' dietro metterlo davanti metterlo un po' dietro eh. so che non mi fa girare la telecamera su stronzone vediamo un po' Apollo come il missile che non andò sulla luna <ride> facciamone una così e una al contrario al massimo se, se vedo che, che sono pronto allo scapuzzamento del, alla bolognese ce <ride> la Apollo che ritenterò eccoci qua, sono passato in mezzo ma si è visto perché ero troppo concentrato e ho filmato di sotto per cui il montaggio sarà miracoli e però si sì, ripasso di conseguenza rimango in vista davanti deve essere fatta tutta dritta guardando in giro non si girava secchi vamos ho sempre materiale per fare una piccata? grazie ringrazio la, il buon vecchio Nichiglione il suo amico a al contrario perché assomiglia al nome del missile che non è andato sulla luna altro per dire un complotto in più e, e, e ci si vede alla prossima volete bene i vostri genitori non fate gli stronzi come fanno gli amici stronzi se pensano che la gente sia sempre buona all'infinito tanto il conto si paga comunque quindi almeno dopo senza citare Dante che non credo di averne mai letto neanche un verso detto ciò buona domenica a tutti i don't even know what to do